Ciao a tutti, io sono Paola. Alcuni di voi mi conoscono già. Io gestisco con molto piacere, con grande dedizione, con totale discrezione e professionalità l'Agenzia di Incontri per Single Meetings in Veneto. La mia sede è precisamente a Vicenza, in una zona di facile arrivo, sia per chi mi raggiunge da Vicenza, ma anche per chi arriva da Padova e da Verona. Io oggi sono qui per fare i miei cari iscritti, i miei migliori auguri di un sereno Natale. Il mio pensiero, però, va anche e soprattutto a chi è ancora solo. Parlando ogni giorno con uomini e donne single, so perfettamente quanto queste giornate per te siano ancora più tristi e malinconiche. Ma adesso, insieme, qualcosa possiamo fare affinché la tua solitudine rimanga solo più un ricordo lontano. Io, le mie belle signore, i miei gentili ometti, ti stiamo già aspettando in agenzia. Puoi contattarmi telefonandomi o messaggiandomi al numero 339-8213-250 o se preferisci che sia io a contattarti, scrivimi pure il tuo recapito telefonico ed io sarò ben felice di richiamarti. Un caro saluto a tutti voi.